Papa Benedetto XVI al secolo Ratzinger è morto il 31 dicembre del 2022, in pratica l'anno scorso già, nel monastero Mater Ecclesiae di città del Vaticano. E ancora, e ancora se ne celebrano i funerali, perché si sa, una volta ci si diceva morto il papa se ne fa un altro e c'era da prendere tanto tempo per fare i funerali del vecchio papa e perché tanto poi si doveva leggere un altro passavano a volte i mesi adesso non è più così perché è morto questo papa ma già in carica ce n'è un altro quindi eh, il nuovo proverbio sarà da oggi in poi morto un papa ce n'è un altro da morire perché ancora c'è bergoglio sul Soglio pontificio